Gli aquilotti della BSL Siamo quelli carichi come delle molle Aquilotti 2011. 2011 Adam chi salta, Moro che scarta Nascio che toppa, Pietro che lotta Eri al rimbalzo, Rizzo al gancho Non sono panna, capisci su cante micchi sono tanti. Aquila 2011 Fede corre avanti, Diego gliela passa. Jacopo si smarca, Matte fa la trigla. Lollo fa le finte, Franci roba palla. Marco scatta a destra, ricchi fa canestro Entra che cioele alba da suo blocco, ma ti taglia sotto un altro puntefatto. 2011